16. Quante password diverse di 8 caratteri si possono generare utilizzando per ciascun carattere una cifra compresa tra 0 e 9 inclusi? Quindi una password di 8 caratteri vuol dire che ho 8 posizioni da occupare, 3, 6, 8, ognuna delle quali può essere riempita con 10 eh, cifre diverse. Quindi ne ho 10 nella prima posizione, 10 nella seconda, 10 nella terza, eccetera, fino all'ottava posizione. Moltiplico 10 per se stesso 8 volte, quindi avrò 10 all'ottava password diverse. 10 all'ottava, se lo vogliamo dire in un altro modo, 10 alla sesta è un milione, sono 100 milioni di password. Ok? la seconda domanda chiede aumentando il numero di caratteri da 8 a 9 quindi qui aggiungo una posizione di quanto aumenta il numero delle password possibili? allora qui aumento di un carattere la password quindi vuol dire che il risultato di prima va moltiplicato per 10 diventa quindi 10 alla nona. l'esercizio però non mi chiede quante sono con 9 carattere mi chiede quante in più rispetto a prima quindi cosa devo fare devo sottrarre da 10 alla 9 alla nona 10 all'ottava che erano quelle che avevo già prima quindi raccolgo 10 all'ottava e mi rimane 10 alla nona diviso 10 all'ottava che fa 10 alla prima meno 10 all'ottava diviso 10 all'ottava fa 1 quindi ho 9 per 10 all'ottava quindi non sono quelle che ho in più, 10 all'ottava erano 100 milioni, moltiplicato per 9 ho 900 milioni di password in più aggiungendo un carattere.